Per raccontarvi di questa fragranza della linea onirico, mi sono spogliato. Non ho più gli occhiali, non ho più la giacca, non ho più la cravatta, mi sono spogliato perché questa fragranza è dedicata a uno dei più grandi santi italiani, San Francesco d'Assisi. La storia di Francesco un po' tutti la conosciamo, sappiamo della sua svestizione davanti alla piazza pubblica in Città Alta, in Assisi. Lui decise di donare tutto ai poveri e di spogliarsi di ogni avere. E ho fatto la stessa cosa per raccontarvi di questa fragranza. Questa fragranza racconta di un antico bosco dove Francesco riusciva a scorgere la bellezza in ogni forma del creato. Il marmo è un marmo molto particolare, un marmo verde Alpi, deve ricordare proprio la dimensione boschiva. Ora vi racconto della fragranza. La testa è molto particolare, boschiva, balsamica. Pino insieme alla radice di ginepro con la sabbia sclarea e il bergamotto. Il cuore si scalda e racconta l'estrema matericità di questo santo tra i più importanti dell'Italia. Abbiamo questo cuoio insieme al pepe nero, il peperoncino e le foglie di geranio. Il finale è straordinario, abbiamo tutta la dimensione dei legni di un bosco che ricorda olfattivamente un bosco dove Francesco scorgeva il bello in ogni forma del creato.